Ciao! Allora, oggi vi mostro tutta la mia skincare co eh, coreana che ho preso da Wish. Sono tutte maschere, prodotti beauty, vi faccio vedere che facciamo prima. Allora, a un euro, prima di tutto, ho preso questi. Sono i cerottini, quelli per il naso, quelli per i punti neri. E questi qua, che sono il pacco da 10-20, un euro. Cioè, e ne ho già provato uno, funzionano e anche molto bene quindi questi ve li consiglio poi vi faccio vedere questa qui è l'unica e lo, questa costa 2 euro è la maschera eccola qua, maschera sfogliante foot mask, quella per i piedi che l'ho vista di varie marche che costano tanto dovrebbero sfogliare ed è, dopo un po' di tempo proviamo Questa qui. comunque l'ho pagato 2 euro quindi dice di tenerla su 50 minuti, da 50 minuti a un'ora e poi dopo risciacquare dopo una settimana dovrebbe iniziare sfogliazione. proviamo, vediamo se è efficace o meno prima di andare a comprare quelle ehm, non so neanche da Sephora ce ne sono alcune che comunque sui 20 euro direi che è meglio provare questa e l'ho pagata 2 euro e poi <ride> queste sono le chicche allora questa è questa 2 euro questa è la Volcanic Mud della Shin non riesco a leggere il nome. Comunque sia, è la maschera, quella piloff off nera, quindi quella a carbone. E ho detto, approviamola, le maschere piloff off a me piacciono. Diciamo aspettare 30 minuti perché si asciughi, questo è da fare quando si ha tempo. Comunque sia, la proviamo sicuramente volete che la proviamo assieme? domandona ma soprattutto ora mi dovete dire se volete che proviamo assieme questi questi sono i set e quelli sempre per la pulizia del naso il mio naso il mio naso questi ad esempio sono della Bioacqua che comunque sia è un marchio anche conosciuto ho qualche problema a leggere le istruzioni ma comunque Google traduttore mi aiuta sempre perché è cinese, coreano è scritto in qualche lingua e quello per i tre step per i punti neri quindi quello che prima va a esportarli export black aid poi black sack dark ah si sì, questo è proprio il cerottino e poi la parte 3 è quella bye bye dice eh, pore smaller clean quindi per pulire i pori una volta che sono liberi sicuramente vabbè e tradurremo perché ho qualche problema comunque della acqua. C'erano questi due tipi, questa costoni pastello e questa qua un po' più scura e non riuscivo a capire la differenza, ah scusate un euro l'una e dopo mi sono messa lì e ho provato a guardare i simbolini femminile e maschile quindi questa è quella per l'uomo e questa non capisco il simbolo dovrebbe essere per la donna ma noi le proviamo tutte e due quindi fatemi sapere se eh, vi piace che le proviamo assieme in un video perché un euro l'una e poi sempre un euro sempre stesse maschere quelle sempre interfasi per i punti neri del naso questo altro marchio che il... non lo so non lo so e non ho la minima idea di capire anche le istruzioni ma comunque sia ci aiuteranno questi no, neanche queste perché neanche queste sono ok, google traduttore come sempre ed è un altro marchio, sempre anche questa a un euro, ero curiosa di provarla. Questa dovrebbe, come infatti richiama la confezione, dovrebbe essere al miele. Proviamo, sono curiosa. Allora, sono curiosa di sapere se vi interessa che le facciamo assieme per provarle assieme, perché un euro la maschera, oppure questa che è quella del peel la maschera per i piedi magari non a tutte può interessare, ma la recensisco questo sicuramente.